Eccoci, allora iniziamo eh, queste, questa lezione di oggi dove parleremo dello strumento di collaborazione con cui, che, che utilizzeremo eh, nel corso, ma che poi di fatto questo strumento o altri del tutto equivalenti sono usati in tutti i team di sviluppo moderni di questo mondo. No? E parleremo del sistema Git per la gestione delle versioni del software. A cosa serve tutto questo? Allora proviamo a immaginarci qualche flash, qualche scenario, okay? Primo scenario, eh, ma a me non serve qualcosa di complicato, io lavoro da solo, ho il mio computer eh? e quindi il software che sviluppo ce l'ho io sul mio computer. Il problema è che anche se lavorassi da solo sul, sul tuo computer, comunque hai bisogno in qualche modo di organizzarti per avere un backup di quello che stai facendo perché se l'avete un backup di quello che fate, vero? sempre aggiornato ieri lo sapete che la prossima volta che accendete il computer non partirà più? l'hard disk non parte più, si è rotto succede? di sicuro, non è se succede e quando succede ok? io non vi terrorizzo mai abbastanza ma proprio in queste cose vi bravo. arriva a casa, accende il computer e non parte più ok? allora, sempre i dati sono più importanti il lavoro che ci sta dietro ai dati sono più importanti di tutto il resto quindi rifiutatevi di fare un qualunque lavoro se non avete una coppia di riserva dei dati un meccanismo per poter salvare i dati e recuperarli ah io ho tutto sul telefono, è eh, bravo, lo perdi eh, no? eh, i dati si perdono l'importante è avere delle copie ma non la copia di due anni fa okay? allora pensateci seriamente se non avete un backup appena arrivate a casa la prima cosa che fate fatelo la seconda è trovare un modo per farlo in modo automatico perché se lo fate solamente quando uno come me vi fa le battutine siete malmessi quindi Soprattutto se faccio qualcosa per lavoro. Mm? Ogni tanto si sentono delle cose, delle, delle cose di storie in giro su Facebook, aiutatemi, sono disperato, disperata, ho dimenticato la chiavetta sull'autobus, c'era tutto il lavoro di tesi. Ma sei scemo. Eh, eh, no. È così. Ma non solo un backup in caso di disastro, no? perdita di dati, ma anche la possibilità di avere versioni vecchie di ciò che stavamo facendo. Perché mi serve la versione di un mese fa? Ma perché magari per sbaglio nella scorsa settimana ho cancellato un pezzo che mi serviva, ho modificato qualcosa, non funziona più, non mi piace più, vorrei vedere com'era prima che invece funzionava bene, o meglio. E quindi devo poter tornare indietro nel tempo. E allora cosa posso fare? Beh, Posso usare varie tecniche, c'è cioè l'hard disk esterno, faccio la copia su Dropbox... Eh, copio sei volte su sei cartelle diverse, sono sullo stesso disco, se muore quello sei fregato, eh, oppure sul pc del vicino, eccetera. No? Soluzioni artigianali, no? però dipendono tutte da un'azione esplicita nostra. E la, la versione del mese scorso come la chiamo? No? Il mese scorso, ultima, la penultima, come chiamo la cartella? No? Diventa difficile da gestire. Poi ovviamente le cose si complicano nel momento in cui aumenta la complessità del nostro ambiente di sviluppo pensiamo anche solo di essere da soli ma lavorare su due computer il portatile e il fisso che magari ho a casa allora già lì su quale computer ho la versione ultima del programma? ho fatto delle modifiche in Pullman però ieri sera ne avevo fatte le altre sull'altro computer ho due versioni che non sono più uguali come faccio a metterle insieme? Ma noi parliamo di software ma vale per tutto vale per la tesi, vale per un documento vale per dei dati, no, qualunque Diciamo, eh, diciamo quelli insieme di informazioni che gestiamo col PC anche qua qui si aggiungono i problemi perché non solo devo salvare dei dati ma devo anche riuscire a trasportarli avanti e indietro in modo coerente eh? Eh, eh, ovviamente con tutti i problemi i rischi aumentano no? soprattutto il fatto che non so più qual è l'ultima versione non so più che modifiche ho fatto e rischio semplicemente ripristinando una versione dal, che so, dal portatile al dal fisso di cancellare il lavoro che avevo fatto senza accorgermene perché lui quando faccio copia e incolla non è che l'incolla mi dice, sì mi dice questo file esisteva già, ma non mi dice guarda che l'altro ieri l'hai modificato, non ti ricordi più tu ma io mi ricordo, no?". non te lo dice copia e incolla, mi serve qualcosa che me lo dica. Hm? Ovviamente il, il caso reale, quello in cui abbiamo più sviluppatori che usano più computer, è, è ingestibile. L Avete mai provato, sicuramente l'avete fatto, lavorare anche solo su un documento, una tesina di 5 pagine in tre persone che giri di mail assurdi in cui non si capisce più niente, no? non si capisce più niente è la versione gentile no? Della, de, di ciò che succede, in pratica girano versioni senza controllo in cui alla fine c'è uno che dice, si sacrifica e dice sentite mandate a me e poi io cerco di mettere a posto, no? e, e allora si ricentralizza tutto, ma di, si perdono i vantaggi di un lavoro distribuito, eh, figuriamoci poi scambiandolo via mail. Quindi... Eh, i problemi di una gestione di un insieme di documenti parliamo del codice sorgente per fare il nostro esempio che interessa in questo corso è un problema serio e per questo sono nati da decenni ecco un motivo in più perché non c'è scusa per cui non avete scusa a non avere il backup da decenni esistono sistemi di controllo delle versioni cioè sono dei sistemi che si affiancano alle cartelle in cui hai i tuoi file e ti permettono di mantenere la storia delle varie versioni del lavoro che hai fatto individualmente o in gruppo. Ci sono state ovviamente varie generazioni, varie evoluzioni di questi sistemi di versionamento o version control systems e adesso diciamo, la generazione attuale è quella dei sistemi di controllo delle versioni distribuiti, di cui il più famoso e più utilizzato è quello che si chiama Git. È un po' ostico da digerire all'inizio, no? altri sistemi centralizzati erano più semplici da usare e anche da capire però cercheremo di prenderlo a piccoli morsi in modo da eh, imparare quel poco che ci serve per poter lavorare sapendo che è uno dei sistemi diciamo di più complessi mm. eh, tanto per fare un minimo di storia Git è stato inventato da Linus Torvalds che è lo stesso inventore di Linux e se l'ha inventato perché i sistemi di versionamento precedenti non erano in grado di gestire la complessità del lavorare sul kernel di, di Linux il kernel di Linux sono Centinaia di migliaia di linee di codice, buona parte in C, qualcosa in Assembler, eh, su cui lavorano migliaia di sviluppatori al mondo. E quindi c'era bisogno di coordinare un team di lavoro di questo genere. E quindi, visto che gli strumenti attuali non gli piacevano, si è inventato Git. Allora, diamo due concetti di base generali e poi vediamo come si mappano su Git. Allora, il concetto generale numero uno è quello di repository. Il Repository è un bidone, un contenitore, okay? che contiene tutte le versioni del lavoro che è stato fatto, dal primo giorno in cui c'era solamente Hello World, all'ultima versione in cui c'è il contributo di 100 persone diverse. Ogni singola versione, ogni singola modifica di un, di un albero di cartella, alla fine di, un, di un progetto, viene salvata all'interno di questo repository. Quindi se io mi porto mi prendo in mano il repository ho tutta la storia del progetto in cui so cosa è stato cambiato quando e da chi in quale cartella quando ho creato un file quando l'ho cancellato quando l'ho spostato quando l'ho rinominato, quando ho cancellato una riga tutto e quindi posso tornare indietro nel tempo vedere chi ha modificato che cosa eccetera eccetera ho tutta la storia del progetto poi questa è la storia della storia cioè c'è il livello superficiale, lo stato superficiale, l'ultima versione tipicamente, che è la versione su cui stiamo lavorando, no? una copia di lavoro, la working copy, che sono i file sul nostro disk, su cui stiamo lavorando in questo momento, in questi giorni. No? Molto spesso la working copy è una copia della versione più recente del repository, con, della versione più recente contenuta nel repository, ma magari io devo lavorare su una versione più vecchia perché sto facendo un esperimento, una prova, un adattamento, non lo so. Una working copy è semplicemente un insieme di file che sono sul mio hard disk e ci sto lavorando, non condivisi, non versionati, non storicizzati, file normali su cui lavoriamo normalmente. Allora, noi dobbiamo, eh, lavoriamo sulla working copy, ma dobbiamo fare in modo che tutte le modifiche che facciamo, perlomeno quelle rilevanti, sulla working copy, vengano sto storicizzate all'interno del repository. Quindi il repository diventa la storia delle versioni della working copy. Ovviamente per far questo la working copy deve avere un minimo di informazioni su che cosa è stato modificato all'interno della working copy rispetto alla versione che avevo estratto dal repository. Cioè il repository stamattina mi sveglio prendo l'ultima versione, ci lavoro magari nel, però nel repository c'è un 100 file io lavoro solamente su 3. Allora la, io posso chiedere alla working copy, senti ma che cosa ho modificato della mia working copy rispetto al repository? In modo che lui sappia quali sono le differenze effettivamente toccate. Non mi interessa andare a fare la copia integrale di tutto, dopodiché non capisco che cosa ho fatto, l'importante è capire quali modifiche sono state fatte, quando e da chi, no? Dicevamo. Allora, per sincronizzare questi due set di informazioni, la copia di lavoro che appunto è semplicemente una cartella, un albero di cartelle e un repository che è qualcosa di più complesso, abbiamo due operazioni di base. La prima la chiamiamo commit, cioè, commit è consolida, no? lo tradurrei in italiano, le modifiche che ho fatto sulla working copy vengono consolidate all'interno del repository, salvo nel repository una versione nuova del lavoro che è la versione che attualmente ho io di lavoro, la mia versione attuale di lavoro diventa una, una riga in più, uno strato in più all'interno del repository, qui l'ho salvata per sempre. Ovviamente nel salvarla lui farà tutti i controlli che non vada in conflitto con altre versioni esistenti, eccetera, ma questo fa parte del suo lavoro. Cioè il repository serve per mantenere la storia, mantenere le, le differenze, cioè che cosa è cambiato e che cosa invece è rimasto uguale tra una versione e l'altra. Importante, quando io faccio un commit, è sempre scrivere perché, dare un messaggio di motivazione. Cosa ho modificato? Sì, va bene, il, in automatico lui il tool è in grado di capire che ho modificato la riga 3 del file eh, l'O.Java. Ma perché l'ho modificata? Per correggere un errore? Per correggere un, eh, un errore di battitura? Per aggiungere delle funzionalità? Quindi ad ogni commit si accompagna sempre un messaggio, un messaggio di log, un messaggio di spiegazione, che può essere letto cioè, un, come annotazione della storia. Tutti questi messaggi di fatto ti dicono le operazioni che sono state fatte dalle varie persone. E quindi dal momento che ho fatto il commit io potrei anche a questo punto... Perdere il computer, perché tanto il lavoro che ho fatto nel working copy è stato consolidato nel repository. Chiunque lo può andare a ricostruire se ho committato tutto, scusate l'uso improprio dell'italiano. Poi c'è l'operazione inversa, che in Git in realtà assume due o tre forme diverse, ma concettualmente è un'operazione inversa di aggiornamento, cioè prendo dal repository, perché io sono stato in vacanza e nella mia working copy non sono andato avanti nell'ultima settimana, ma altri ci hanno lavorato, e quindi il repository è più avanti rispetto alla mia working copy. Allora, se io quando torno alle vacanze, non mi metto a lavorare sulla versione vecchia di una settimana. Come prima cosa vado a pescare l'ultima versione, committata da chiunque, e lavoro a partire da quella andando avanti. Quindi ho bisogno di rinfrescare, in qualche modo, aggiornare il contenuto della working copy, Riprendendo la versione più recente del repository. Okay? Oppure io lavoro su due computer diversi e quindi faccio un lavoro su un computer, faccio un commit sul repository e poi sull'altro computer faccio un update per allineare il contenuto del secondo computer dal repository. Non copio file tra un computer e l'altro in modi caserecci, ma li sincronizzo semplicemente facendo, facendo avanzare il repository ogni volta che dobbiamo, essenzialmente, trasmigrare il lavoro da una macchina a un'altra. Quindi anche nel caso in cui ci sia uno sviluppatore solo, in cui ci, eh, sono andato in vacanza, il progetto non è andato avanti, ma magari sono, sono sempre io, lo voglio continuare su un'altra macchina, o magari nel frattempo ho fatto degli esperimenti, delle prove sulla working copy, sono andate male e quindi voglio fare un update andando a riprendere la versione vecchia precedente, buttando via i pacciocchi che ho fatto, perché erano tanto solo delle prove. No? E quindi devo andarmi a ripescare dal repository una versione, tipicamente l'ultima versione, ma anche eventualmente una versione vecchia. Ciò che fa l'aggiornamento è di andare a fondere, fare un'operazione di merge, di fusione, delle versioni che l'utente ha fatto sulla working copy con le variazioni che l'utente o altri utenti hanno fatto nel repository, in modo da mettere insieme il meglio del meglio. Se io cioè sulla working copy ho modificato un file e nel repository non è stato toccato ma nel repository, nel repository invece è stato toccato un file diverso che io non ho toccato, allora a questo punto lui può aggiornare nella working copy le versioni nuove di entrambi i file. Ovviamente nel momento in cui lo stesso file è stato modificato sia da me che da qualcun altro, c'è un conflitto, in automatico lui non riesce a risolverlo, ovviamente non può dire eh, più giusto il tuo, più giusto il suo, e quindi ti dirà attenzione c'è un conflitto, mettilo a posto, eh, non, ovviamente non può fare cose, può gestire le cose che non creano conflitto in modo automatico, fare le fusioni automatiche, ma quelle invece... Eh, siamo quindi incompatibili no, hm? fino a un certo livello. Quindi questi sono i concetti di base. In un sistema di, ver di controllo di versioni centralizzato, che non è quello che usiamo noi, esiste un solo repository, da questo si chiama centralizzato, e questo repository tipicamente è su un computer terzo, esterno, su un server da qualche parte. No? Sarebbe inutile avere il repository sul mio stesso computer. no? Quando mi cade al quarto piano, muore la working copy, muore il repository e io sono da capo. Inoltre, se un'altra persona ha bisogno di accedere al repository, non può sperare che io abbia il computer acceso e collegato. Okay? Quindi è sempre su un server esterno e i vari sviluppatori lavorano ciascuno con una propria working copy. Questo è un modello abbastanza semplice. Per cui se ho bisogno di pescare l'ultima versione, dal repository mi aggiorno la mia working copy, ci lavoro quando ho finito di lavorare faccio un commit sul repository questo in qualche modo è semplice da capire relativamente semplice da gestire ha un difetto che se io non sono sempre collegato al, al repository centrale se non sono sempre collegato a internet perdo i vantaggi del version control che se, lavoro, se vado una settimana in camper e ovviamente devo lavorare eh, e non sono collegato le modifiche che farò potranno essere solamente fatte nella working copy e tutto ciò che faccio lì non posso godere di versioni multiple, non posso salvare il lavoro che faccio in modo intermedio, eh, perché il repository non è raggiungibile. E poi avere un repository unico per tutti richiede poi un lavoro di coordinamento a livello sociale, no? tra le persone, mettersi d'accordo, attenzione, adesso faccio commit io, non farlo tra un minuto, tu, perché sennò no ci, ci, ci sovrascriviamo no? I, il, le variazioni. Allora, da qui sono nati i sistemi di controllo di versione distribuite, come Git, in cui tutti i client, tutti gli sviluppatori, sul proprio computer, hanno una copia integrale del repository. Più ce n'è una ovviamente su un server da qualche parte, quella non la buttiamo via, ci serve perché è il riferimento, no? però oltre a quella che c'è sul server, oltre a quella che c'è su GitHub, copie del repository, ogni sviluppatore ha una sua copia completa, quindi ognuno ha la copia intera di tutto il progetto, tanto l'hard disk non costa, okay? l'hard disk costa centesimi di euro al gigabyte, non dobbiamo risparmiare quello, no? nei sistemi precedenti una delle preoccupazioni era anche quella, tenere sulle macchine di sviluppo solamente pochi dati, adesso tutta l'intera storia di un progetto è sempre meno del video che avete scaricato ieri, no? come, come occupazione di spazio, quindi non, non, non facciamoci questi problemi. E quindi cosa significa? Significa che localmente io da solo posso avere la logica di version control sul mio computer, faccio delle modifiche faccio commit sul mio repository, faccio altre modifiche rifaccio commit mi tengo le varie versioni del lavoro che sto facendo, le riprendo eccetera lavorando da solo e quindi ho una versione mia del repository che evolve per me, lo stesso faranno gli altri e a un certo punto però dobbiamo allinearci tutti con il repository centrale, in cui le modifiche che ho fatto io sul mio repository, se era un esperimento che è andato, è andato male, me le tengo io, non, non le condivido con nessuno, se invece è una funzionalità che funziona bene, allora la posso condividere facendo una copia del repository mio locale sul repository remoto, centralizzato diciamo, che è no, centralizzato anche se non è vero, perché di repository sul server potrei anche averne più di uno in posti diversi, quindi non necessariamente uno solo centrale, quindi centralizzato non c'è nulla. Normalmente ce n'è uno, ma per esigenze possono esserne più, più di uno. Quindi qua le logiche chiaramente si complicano, perché non ho solo più l'operazione di commit e di aggiornamento, di rinfresco, di update, tra il, la working copy e il repository locale, ma ho anche l'operazione di aggiornamento reciproco tra repository locale e repository remoto. Quindi ho un'operazione che chiamiamo i push, in cui io spingo... Le modifiche che ho committato nel mio repository locale le spingo sul repository remoto. E in questo modo condivido con gli altri un pezzo di storia del mio progetto. Non è uno singolo commit, sono tutti i commit che ho fatto dall'ultima volta che ho fatto push. Perché io di commit posso fare tanti localmente sul mio repository. E quindi sincronizzo verso l'alto in certo senso. Poi ovviamente c'è anche la sincronizzazione verso il basso, che prende il nome simmetrico di pull, in cui io mi aggiorno il mio repository locale a partire dalle modifiche, da, da, dall'ultima versione, dall versione del, del repository remoto, che ovviamente conterrà le altre, le altre modifiche fatte dagli altri sviluppatori nei loro repository locali che sono state pushate, eh, sono state inviate con un push al repository remoto centralizzato. Quindi, in questa architettura distribuita abbiamo sempre due passaggi. Io modifico un file nella working copy, poi faccio commit per salvarmelo nella mia repository locale, poi farò un push per condividerlo sul server remoto. Questo in generale. In particolare git è uno, come dicevo, dei due insieme a Mercurial sistemi distribuiti, ha una serie di comandi che concretizzano no, questo ragionamento generale che abbiamo fatto allora Git si scarica da questo sito strano Git SCM, SCM sta per Source Control Management probabilmente perché Git era troppo corto, non gli piaceva, non lo so eh, quindi uno se vuole può installarlo da lì, tenendo preso di qui abbiamo solo messo alcuni nomi di chi usa Git la risposta è praticamente tutti quindi eh, per sviluppare le loro applicazioni allora per installarlo si può andare sulla pagina di download di questo sito git è un insieme di tool da linea di comando quindi dovete aprire una finestra di comando e scrivere git push, git pull, cose di questo genere in realtà per fortuna esistono una serie di front end quindi interfaccine grafiche che ci permettono di un pochino semplificarci il lavoro e non dover sempre ricordare i comandi che sono scritti sui foglietti che fate circolare ah poi non scappate alla fine, devo farvi una foto eh, perché quelli di git la vogliono vedere ehm eh, quindi esistono dei front end grafici no? che ci aiutano a non dover ricordare a mano tutte le fotografie tutte, scusa, tutte le opzioni di singoli comandi in particolare Eclipse dentro di sé ha già un front end grafico per Git quindi in pratica avendo noi installato Eclipse lavorando con Eclipse non abbiamo bisogno di installare nulla perché Git ce l'abbiamo già dentro Eclipse stesso, c'è un plugin che si chiama EGit che fantasia, Eclipse Git, che integra già i comandi, qui noi impareremo sì i, i concetti di Git, ma soprattutto dove questo E-Git li va a piazzare all'interno dei menu di Eclipse, no? Ok, quindi se non avessimo Eclipse dovremmo installare sta roba, ma in realtà non, nel nostro caso non ci serve, vi serve se voleste usare Git al di fuori di Eclipse. Ok, eh, allora localmente io posso avere a working copy, posso avere il repository sul mio computer, perfetto, c'è già tutto quello che mi serve dentro Eclipse, e per avere il repository remoto dove lo metto? Allora mi serve un servizio esterno che mi ospiti il repository remoto, un servizio di hosting, specifico per il repository Git. Ce ne sono vari eh, al mondo, qui abbiamo elencati alcuni, il più famoso il primo che ha preso piede, quello più diffuso, eh, si chiama Github, Github.com. In realtà, se vuoi, ci sono gli applicativi open source per fartelo da solo, se vuoi. No? Quindi non sei obbligato a appoggiarti a un cloud, a un servizio di un'azienda esterna, puoi anche costruirlo al tuo interno. No? Ma noi per comodità, per rapidità, eh, usiamo questo servizio esterno di Github. Eh, Github è un servizio in cui gli utenti, che in qualche modo è anche pensato per costruire una sorta di curriculum degli utenti, no? quello che loro chiamano social coding, cioè tu hai tanti progetti, qui tu ti crei un tuo account, sotto il tuo account crei tanti progetti e in qualche modo puoi decidere di condividere l'attività che fai sui progetti con, con chiunque. Ci possono essere progetti privati, per cui puoi vederli solo tu e a livello social condividi solamente l'attività, quanti commit hai fatto, eccetera, quante righe hai modificato, ma non il sorgente, non il file, oppure puoi avere dei progetti pubblici, chiunque può vedere il contenuto dei progetti pubblici, farsene una copia e lavorarci anche lui. I pro, eh, progetti pubblici, loro li chiamano repository, i repository pubblici sono gratuiti, per avere i repository eh, privati invece devi pagare. Quindi è un modello che ha senso, tutto sommato se tu lo fai o, per, o lavorando in un progetto open source, oppure per gioco, per divertimento, per farti conoscere, è gratis. Se invece lo fai per lavoro o per un'azienda dove ovviamente ciò che fai deve, deve rimanere privato, tu devi pagare per poter avere repository privati. Tranne il campo educational. Voi come studenti potete chiedere, vi create l'account. Vi darà un account base free che può creare solamente repositori gratuiti. Ma se avete bisogno per fatti vostri, per esigenze vostre, di repositori privati, finché siete studenti potete chiederlo a GitHub. C'è un bottone apposta, in un sito education.github.com, in cui potete chiedere che il vostro account diventi. Da ed educational e quindi può godere anche di repositori privati, gratuitamente finché siete studenti, quindi ogni anno vi rivalutano una richiesta, dovete dimostrare di essere ancora studenti e vi danno questo, privilegio di avere gratis i repositori privati cioè, quindi, se vi interessa vi dovete registrare ovviamente con la mail del Politecnico non con la mail di, di AU o mail o altro, in modo che loro possano verificare in base alla mail che voi siete, siete finalmente ancora scritti dal Politecnico se vi interessa è un'opportunità, in questo corso non ci non ci interessa, nel senso che tanto ciò che metteremo lì sopra sono solamente le esercizioni di laboratorio, quindi quelli, i testi fatti da noi, le soluzioni e i vostri lavori. Ehm, poi se a qualcuno, qualcuno interessa, giusto come informazione collaterale, GitHub permette anche di pubblicare dei siti web, quindi se tu hai un progettino e te lo fai su GitHub, attraverso questo strumento molto facile, GitHub Pages, puoi automaticamente creare un piccolo sito web in cui presenti il tuo progetto Quindi, fai qualche pagina HTML. Uh, non, è, non sono siti web dinamici in cui tu puoi programmare il comportamento per un database sotto ma semplicemente un po' di pagine di presentazione in modo molto semplice, già, già collegato al tuo progetto git e indovina un po' già collegato al repository, quindi il contenuto del sito viene versionato eh, eh, all'interno del repository stesso vabbè um, via allora proviamo a vedere in pratica adesso abbandono le slide e passo no, seguiamo grossomodo gli argomenti delle slide ma facendoli in modo pratico perché così ehm, vediamo l'aspetto operativo allora apriamoci il nostro Eclipse e simuliamo di voler fare un progetto lavorarci, sincronizzarlo con altri e così via ok? allora passo 1 Creazione di un progetto e condivisione su GitHub dello stesso progetto. Allora, io apro Eclipse normalmente, ho il mio workspace e i passaggi che faccio sono questi due, che sono riassunti da queste live. Le faccio solo le rapidamente così, per così visualmente ve le ricordate, ma adesso le facciamo passo a passo. Allora questo è, riduciamo un po' di cose, questa risoluzione non si vede un tubo, ovviamente, togliti, eh, l'ho chiuso, chiuso troppo. Allora, chiudiamo la task list, chiudiamo l'outline, chiudiamo questo per il momento. Allora, creiamo un nuovo progetto. Hm? Facciamo un progetto JavaFX di prova. Lo creiamo normalmente in Eclipse. Finora sarà un progetto normalissimo. New project, progetto JavaFX, prova. Lo chiamo prova, così poi lo cancellerò. Hm? Lo salva nel, nel workspace, finora non sto facendo nulla di speciale. Progetto qualunque, next, next, package name, it, poi TDP, prova, FXML. mi ha creato il, il progetto finora questi sono file sul mio hard disk non sono ancora una working copy perché la working copy deve essere collegata a un repository per sapere se è più vecchio o se è più recente e il repository non c'è ancora io voglio creare un repository quindi voglio trasformare questo da un, da un progetto normale a un progetto conversioning collegato a git. Allora devo fare due cose, devo creare il repository locale e il repository remoto. Allora, Per come funziona Eclipse è più comodo a questo punto creare prima il repository remoto, così mentre creo il repository locale, in un passaggio solo lo collego a quello remoto, faccio subito un push iniziale. Allora per creare il repository remoto vado su github e lo creo. Voi potete creare un progetto, io, questo è il mio nome GitHub, io posso creare un nuovo repository e diventa un mio repository nel mio spazio di lavoro. Oppure, in questo caso, io che sono, diciamo così, ho il diritto di amministratore sul repository, sul gruppo, loro lo chiamano organization, TDP 2017, mi sposto su TDP 2017 e posso creare un repository all'interno dell'area dell'utente, dell'organizzazione, se usiamo il nome, vedete che se lo chiama disorganizzazione, eh, dell dell'organizzazione GitHub che si chiama TDP 2017. Sì? Allora, dall'home page io entrando, facendo il login, vedo il mio utente, il mio spazio di lavoro. Con... Voi fate login, ok? GitHub.com, questa è la pagina iniziale. Qui non vedete nulla? Allora vuol dire che avete solamente il vostro utente, il vostro spazio utente e non avete accesso ad altre organization, cosa che è normale. Voi non siete membri di un'organizzazione perché, essendo i nostri repositori pubblici, non ho, bisogno, non ho avuto bisogno di mettervi membri. Nel caso in cui uno abbia più organizzazioni, le può modificare, un po' come quando sei su Facebook e hai varie pagine da gestire e quindi commuti la tua identità in quel momento. Allora, io lo creo in TDP 2017 così voi lo potete vedere, anziché crearlo sotto il mio spazio personale. In realtà sarebbe pubblico lo stesso, ma è più facile da trovare. New repository è l'azione da fare. Creiamo un repository dove, in quale spazio, per quale utente, e voi ne avrete uno solo, nome del repository, l'avevo chiamato prova. Avevo chiamato, scusate un secondo, non mi ricordo se ho chiamato maiuscolo o minuscolo il progetto l'ho chiamato minuscolo, allora lo chiamo nello stesso modo per non far casino quindi creo un nuovo repository con un nome che qualunque, ma è più comodo se il nome è lo stesso del progetto Eclipse progetto per provare il funzionamento di git o un Eclipse. Un commento per ricordarmi che cos'è. Se non lo mettete subito non lo metterete mai più, perché vi dimenticherete, non avrete mai voglia o tempo, quindi è sempre meglio metterlo subito il commento. E qui vi dice se il repository che stiamo creando è pubblico oppure privato. Ovviamente privato se avete un piano che ve lo permetta. E poi crea. Dovete creare un repository al primo passo vuoto, con zero file dentro, se fate ciò che vi suggerisce lui, ma metti già un file readme qua dentro, poi quando dai Eclipse cercate di sincronizzarlo si arrabbia perché vede che quel repository è già stato modificato con un readme, sulla versione che avete su vostro computer il readme non c'è e dovete fare un passaggio in più per riuscire a collegarli, quindi create un repository con nulla dentro. Okay. Noi abbiamo semplicemente quindi dato il nome al repository finora. Crea. Adesso è stato creato. Vedete che quel repository è visibile a una pagina che sarà github.com slash il vostro username slash il nome del repository. In questo caso il username è lo username del corso. Ok? Lo vedete qua. Questa è la pagina github del repository. L'indirizzo vero e proprio del repository è questo qua sotto. https github.com, nome dell'utente, nome del progetto.git. In realtà si può arrivare sia attraverso https sia attraverso ssh, ma per farla semplice conviene usare https che funziona sempre, mentre ssh dovreste avere le chiavi private, locali. Non lo complichiamo. Sono due indirizzi, funzionano entrambi, decidi tu con quale protocollo il tuo repository locale comunica con quello remoto. HTTPS va benissimo. Questo, teniamo, teniamo aperta questa pagina, che ci serve tra un attimo. Torniamo su Eclipse. Quindi, ora abbiamo creato il repository remoto. Cosa c'è dentro? Niente e infatti lui ti dice attenzione che è vuoto e quindi devi prima creare delle cose metterci dentro delle cose allora noi andiamo in Eclipse perché qualcosa da metterci dentro e ce l'abbiamo il nostro progettino Tasto destro progetto tasto destro team tutte le cose che hanno a che fare col version control sotto, sono sotto il menu team di Eclipse team e per creare il repository locale il comando da dare è share project condividi il progetto condividilo con altri condividilo su github cioè crea un repository per condividerlo quindi riprendo no, sull'icona del progetto tasto destro team share project e adesso lui mi dice Ok, per condividere il progetto, attraverso Git, bisogna creare un repository locale. Quello remoto l'abbiamo già costruito, creato, vuoto. Ma Git per funzionare ha bisogno di un repository locale. Allora, prima di tutto mi dice dove lo creo questo repository? Non è selezionata per default, però la cosa ragionevole è creare repository all'interno della cartella di progetto tu puoi crearlo da un'altra parte, se è un secondo hard disk lo crei sul secondo hard disk, lì tiene le due cose separate scegli tu qual è la cartella in cui crearlo, quella più semplice è all'interno del progetto quindi questa casella di spunta crea i repository all'interno della cartella di progetto allora in realtà lui è stupido perché dopo che hai messo questa spunta devi mettere anche quest'altra e dopo che hai messo anche quest'altra devi cliccare su create lo rifaccio a Ralenti. Siamo qua, qui siamo su Share, crea repository dove all'interno della cartella del progetto. Lui mi fa vedere, ah, la cartella del progetto è questa, dove vuoi creare repository? Qui, e quindi spunto questa di nuovo. Non me la lascia fare, scusa. Devo prima far creare. Quindi la cartella del progetto è questa, e lui cosa fa? Mi crea un repository che sta in questa cartella, che è quella del progetto, slash.git. Quindi il repository sta dentro una cartella che si chiama .git all'interno del mio progetto. Gli faccio creare questa cartella, ok? E a questo punto lui la riconosce. Ok? Finish. Allora, ha già cambiato faccia il progetto, perché sono comparse delle iconcine a fianco delle varie voci. Quindi adesso noi non la vediamo, la cartella git, perché il, il Package Explorer mi fa vedere solamente le cartelle che mi servono. Ma se voi apriste sul disco questa cartella qua dove c'è il progetto, vedete che dentro c'è una cartella che si chiama .git, con un po' di roba dentro che non ci interessa perché se la gestisce git da solo. Con, con, sono comparse delle icone. Eh, Quest'icona gialla è quella di un bidone, no? indica l'icona del repository, vuol dire che a questo progetto è associato un repository. Poi ci sono dei segni di maggiore, qua in grigino, che dice attenzione che ciò che c'è qua adesso nel progetto è maggiore, più recente, più nuovo rispetto al repository, è da aggiornare. Eh? Poi ci sono questi punti interrogativi che ti dicono non so cosa devo fare. Allora adesso cosa abbiamo fatto? Abbiamo un progetto locale, abbiamo un repository locale, abbiamo un repository remoto il repository locale però l'abbiamo creato ma è vuoto perché è vuoto? perché non ci abbiamo ancora fatto commit dentro, i file sono ancora nella working copy che è collegata al repository ma non è mai stata commitata dentro al repository quindi dobbiamo come prima volta adesso se andiamo qua nel progetto e il mouse decide di non morire proprio adesso no, decide di morire proprio adesso, va bene eh, andiamo in team e vedete che il menu team si è popolato parecchio prima non c'era niente adesso ci sono tutti i vari comandi per lavorare con repository team allora la prima cosa che dobbiamo fare è un commit copiamo il, la working copy nel repository e lui apre questa finestra che chiama git staging dove ci chiede due cose essenzialmente la prima cosa è sulla sinistra ci chiede sì ma quali file vuoi committare eh, tutti mi rispondo io ma lui non lo sa perché magari ho fatto un file di prova un file di, di, di, di, che non, voglio, non mi interessa mettere nel in repository tanto lo cancellerò allora io qua devo selezionare perdono tutti i file elencati qua e spostarli sotto. Qui abbiamo queste due finestre, cambiamenti unstaged e changed, and staged changes. Lo staging che cos'è? È la oh, preparazione di un file prima del commit. È qui, che, è qui che Git si complica, no? diventa un po' arzigogolato. Cioè io ho dei file nel mio progetto. Sono stati modificati rispetto al repository? Sì, perché nel repository non c'è niente e quindi ciò che c'è è stato modificato. Quando faccio commit, però io posso fare commit, se voglio, solo di un sottoinsieme dei file che sono stati modificati. Allora lo staging è semplicemente un sottoinsieme, è questo sottoinsieme, cioè quali sono i file che voglio includere in questa operazione di commit. Lui negli end stage mi fa vedere tutti i file che sono stati modificati, nel senso di cancellati, modificati o aggiunti all'interno del progetto. E sta a me a decidere quali mandare in commit. Di solito saranno tutti, a meno che non abbia fatto un, un pasticcio e allora non voglia salvare le modifiche di quel file lì, ma riprendem la versione vecchia, ad esempio. E quindi vedete che è cambiata l'icona, anziché punto interrogativo è diventato un più verde. Cioè il punto interrogativo mi diceva: guarda che questo file è modificato, è nuovo ma non so tu che cosa voglia farci adesso il più verde vuol dire questo file è nuovo e so che tu lo vuoi aggiungere al repository quindi la prima cosa che mi chiede parte a sinistra di questa figura di questa finestra quali file parte a destra della, della finestra messaggio di commit la motivazione, perché lo vuoi fare Eh, questo qua è la versione iniziale qui è un testo libero posso scrivere ciò che voglio Qualcosa che mi ricordi il motivo del commit. Ok, sono pronto per poter premere uno di questi due bottoni sotto. Commit o Commit and Push. La differenza, forse, ce l'abbiamo chiara. Commit ci salva le modifiche che sono state nel, che messe nell'area di staging. All'interno del repository locale solamente... Oppure commit and push fa il commit e immediatamente dopo me la salva sul repository remoto. Anche. Io adesso voglio fare anche il push. Poi, dopo magari, se sto lavorando in treno, non sono collegato, non voglio fare il push, ma lavoro solamente localmente, ad esempio. Quindi, sta a me scegliere ogni volta. Commit and push. Adesso mi chiede una cosa, la chiedo solo una volta per ogni progetto. Mi dice, sì, ho capito che vuoi fare push, ma dov'è il repository remoto? Dove si trova? Lui dà un nome, c'è cioè un, un nome breve per il repository remoto, lo chiama Origin. Quindi quando sentite parlare di Origin, significa il repository remoto, è il nome breve. Ma l'indirizzo vero dov'è? È L'indirizzo l'avevamo tenuto in caldo qua, copia, URI, incolla. Quindi io qua nel campo Uri, che è l'indirizzo, incollo l'indirizzo del repository che mi dà GitHub. E ovviamente sotto dovrò specificare le credenziali con cui Eclipse dovrà accedere a GitHub, quindi non username password che avete selezionato su GitHub. Poi se gli dice memorizzartelo, se dai permesso a Eclipse di memorizzarseli, questi non te li chiedo ogni volta perché se li ricorda come adesso nel mio caso. A questo punto abbiamo tutto, abbiamo scelto quali file commitare, qual è il messaggio di commit, abbiamo specificato qual è il server remoto, l'indirizzo del repository su cui fare push e andando avanti mi fa il riassunto di che cosa fa, avanti, e finalmente oh, arrivo a conferma esattamente ciò che ti, se quello che sto per fare è quello che ti aspetti di fare perché quando faccio push di solito non c'è modo di tornare indietro nel senso che sto scrivendo la storia, sto aggiungendo una riga finish il commit lo fai in un secondo perché significa semplicemente salvare un file eh, all'interno del computer il push ci mette un attimino e alla fine mi dice questo è stato pushato sul server, ok, allora sono di nuovo cambiate le icone, a questo punto anziché il più verde c'è il bidoncino che dice che questo file è stato sincronizzato con repository, se torno sulla pagina del progetto in github, se aggiorno la pagina vedrò una cosa diversa, non vedo più il messaggio che mi dice il repository è appena stato creato, devi popolarlo. Vedo i file del progetto, la descrizione, questo l'avevo già messo, e tutti i file che ci ho messo dentro. Quindi c'è la cartella source prova, se entro dentro vedrò il file main.java, eccetera, eccetera, del mio progetto. Quindi qua vedo i file, se clicco su commit vedo l'elenco dei commit che sono stati fatti ciascuno, da chi, quando, col commento, e se cliccassi sul singolo commit mi fa vedere quali sono le specifiche variazioni che sono state fatte. Questo è il codice, ogni commit ha un codice numerico identificativo, in caso di dubbio, che lo rende unico al mondo. Quindi io qua posso vedere i file, posso vedere le modifiche. Non lo vediamo oggi, è possibile anche gestire più branch, cioè più versioni diverse dello stesso progetto che vanno avanti in modi diversi, in modi e tempi diversi, ma oggi non ce ne preoccupiamo. Quindi qui abbiamo inviato il primo progetto su GitHub, adesso ci possiamo lavorare. Magari vogliamo modificare il file pro.fxml perché è brutto, ci aggiungiamo un paio di icone, un paio di bottoni a casaccio. Metto un bel bottone qua nel centro. Questa bellissima applicazione JavaFX lo salvo per modificare qualcosa, ricordiamoci di aprire FXML, poi magari modifichiamo il main in modo da rendere più piccola la finestra perché 400x400 per il bottone press me è troppo grande, quindi ho fatto un paio di modifiche sto lavorando sul progetto normalmente no? lo testo, lo provo, lo faccio partire lo faccio partire eccola qua, bellissima Ah, e puoi far così tante volte. E, poiché è una funzionalità importante, la salviamo subito. Allora, guardate sempre le icone. Main.java e prova.fxml hanno il maggiore che indica che sono state modificate. Ci sono delle modifiche da salvare. Tasto destro, sempre sul progetto sono. Tasto destro, team, commit. che cosa? questi due questa volta l'icona è diversa non è un più ma è una specie di asterisco che dice il file c'era già ma questo è diverso, è stato modificato e questo ho messo aggiungi bottone o commit locale oppure normalmente commit and push non mi chiede più niente, perché il repository ormai è già stato impostato, la password se la ricorda, quindi va veloce a questo punto. Mi dà la conferma. Ok. Sì. No. Se lo chiede se... Allora, la domanda era se tutte le volte devo inserire le credenziali. Lui dovrebbe ricordarsele, però c'è una casella di spunta sotto che dice memorizzale queste nella volta, nella... Se tu spunti quella casellina, non te lo chiede più. La volta successiva, non te lo dovrebbe più chiedere perché è il, quella volta è, è il password manager di Eclipse, praticamente. E quindi ho fatto il commit, posso tornare a vedere il progetto, se lo aggiorno vedrò che adesso ci sono due commit, e a fianco di ogni file mi fa vedere il commento relativo all'ultimo commit che ha modificato quel file o quella cartella. E vado avanti così. Quindi questa serie di passaggi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto due cose. Uno, come creare un progetto su Github da zero. Creo il progetto in Eclipse, primo passaggio. Secondo passaggio, creo il progetto vuoto in Github. Terzo passaggio, Team Share Project. Lo share fa una serie di domande, crea il mio repository locale, dimmi dov'è quello remoto, eccetera, eccetera, e sono a posto. E il primo commit è push, che copia la versione zero, la versione iniziale del progetto fatto questo diventa facile fare i commit delle versioni successive team commit adesso qualcun altro pardon, qualcun altro vuole lavorare sul mio progetto io qua ci sto lavorando eh? finisce così però immaginiamo che qualcun altro dica ah bellissimo questo progetto io lo voglio fare più bello ancora No? allora impersoniamo un altro utente per impersonare un altro utente io riapro Eclipse però su un workspace diverso quindi quel progetto non ce l'ho più ok? tdp 2017 bis quindi adesso non sono più l'utente di prima sono un utente nuovo che sul suo computer nuovo apre Eclipse e dice guarda che bel progetto voglio metterci le mani su voglio provarlo eh, allora il workspace vuoto è quello che succede a voi quando venite in laboratorio e volete lavorare sul, sull'esercizio che vi abbiamo dato allora io posso creare un progetto faccio, facciamo l'operazione inversa prima c'è già un progetto su github io mi creo localmente un progetto eclipse collegato a quel col progetto su github allora l'operazione inversa è più semplice quindi l'utente diverso da quello di prima importa un nuovo progetto da git quindi file import import che cosa progetto da git e indovino un po' cosa mi chiederà mi chiederà l'indirizzo clone URI da cui clonare il repository remoto il clone è l'operazione di prendere un repository remoto e farne uno locale identico da zero è una specie di pull iniziale allora qual è l'indirizzo di clone? Me lo dice qua GitHub, su qualunque progetto ci sarà questo bottone clona o scarica, se tu apri questo bottone ti dice se vuoi clonarlo usa questo indirizzo, se vuoi, se non vuoi clonarlo vuoi semplicemente avere una copia e puoi anche scaricarti lo zip e tu lo guardi con calma. Quindi io prendo questo indirizzo, che è lo stesso di prima, eh, però essendo un altro utente non lo so e quindi devo ripartire da zero. e mi chiede qual è l'indirizzo Eclipse è abbastanza furbo che se ho appena fatto copia se lo incollo da solo le credenziali sono quelle dell'altro utente fate finta che non sia sempre io e a questo punto lui è andato a vedere cosa c'è nel repository remoto dice c'è un branch principale che si chiama master noi lavoriamo quasi sempre su quello vai avanti in quale directory vuoi creare il repository Va bene, cosa dice lui? E ora ha fatto il clone del repository. Quindi finora ha lavorato Git, si è fatto una copia del repository. Adesso si sveglia Eclipse e dice guarda che casualmente quel repository che hai clonato dentro contiene un progetto Eclipse. Vuoi che ti ricostruisca il progetto? Sì, perché altrimenti avrebbe semplicemente copiato i file e te li avrebbe lasciati lì. Sì, allora il progetto si chiama così, finish. Quindi dobbiamo dire sì un po' di volte, non è nulla di speciale. E qui abbiamo nuovamente il progetto bellissimo di prima, appena clonato di pacca, fresco, da un altro utente e quindi anche noi possiamo dilettarci col press me a piacere. Adesso non riesco più la a la porta finestra, ma la chiudo. Quindi è lo stesso progetto. Ci possiamo lavorare, possiamo salvare le modifiche e così via. Cosa capita se questo utente, il secondo utente, fa una modifica e quindi il primo deve in qualche modo aggiornare il proprio progetto? Allora, fare una modifica lo sappiamo come si fa, noi cambiamo il nome del bottone perché presmi non ci piace premere per favore, lo scriviamo in italiano perché abbiamo localizzato il programma dall'inglese all'italiano, bene lo riproviamo e vediamo che il programma è diverso si chiama premere per favore questa volta e questa modifica ci piace così tanto che la salviamo quindi faccio un commit questa volta ho modificato un file solo che è questo ah, e quindi posso versione italiana commit and push questo è l'altro utente che lo sta facendo segnatevi un asterisco un pensiero che vi prendo tra un attimo io sto facendo push perché ho il permesso di scrivere in quel repository perché guarda caso sono sempre io, poi riprendo tra un attimo questo asterisco per dirvi cosa devo fare nel caso in cui dove avessi, volessi modificare un repository di qualcun altro che io non posso andargli a modificare il repository a quell'altro, ma per ora prendetelo come nota da non dimenticare. Ok, allora l'altro utente ha fatto queste modifiche da contento, ovviamente il sito si è aggiornato, questa volta avrà ben tre commit giornati, fammi vedere 3, eccolo qua. In questo caso nei commit fa sempre vedere me, ma in realtà questo me è diverso dal me di prima, no? Serve essere un po' schizofrenici su questo. Torno al me di prima, tornare al me di prima cosa significa? Significa ritornare al workspace precedente. Voi non dovete fare tutti questi equilibrismi, solo che per far vedere con due utenti, avendo un computer solo. Eh? Quindi, riavvio Eclipse sul workspace del, del me vero. E nel me vero, nel progetto Eclipse del me vero, c'è ancora sempre lo stesso progetto di prima, nella versione inglese. Press me. come faccio ad aggiornare il mio progetto andando a pescare le ultime modifiche che sono state fatte nel repository condiviso con l'operazione di pool quindi tipicamente quando uno si mette a lavorare prima di fare qualcosa dice facciamo un pool così mi aggiorno mi allineo a quello che hanno fatto gli altri poi vado avanti col mio lavoro non è obbligatorio, ma è più semplice. Quindi, repository, tasto destro, team, pool. C'è Pool e pool, due voci. No? La prima senza i tre puntini, la seconda con i puntini, quella con i puntini vuol dire che ti fa delle domande in più, ti fa delle finestre, mentre l'altra parte con le comprensione di default. Vediamo solo che domande ci farà. Dice, Bene vuoi far pull, cioè vuoi copiare nel repository locale le modifiche che sono state fatte in un repository remoto da quale repository remoto vuoi copiare? è uno, ne abbiamo finora però in teoria ogni progetto potrebbe avere tanti repository remoti diversi quindi in questo caso già che ci siamo possiamo dirgli questo configure upstream for push and pull imposta del, diciamo, dei default, per cui ai pool successivi non ti chiede di nuovo, sa già, collega già il master del locale al master dell'origin, collega i due repositori meglio in certo senso. No? Si salva le informazioni per fare i push e i pool completi. E attenzione, un pool sta portando nel progetto corrente delle modifiche da un repository remoto. In teoria, io non so se nel progetto corrente ci sono, sono state fatte delle modifiche, dei commit successivi diversi da eventualmente i commit che c'erano nel repository remoto. Quindi lui mi dice guarda che stai facendo un pool, ma dopo che ho, ho fatto il pool posso fare un'operazione di merge, di fusione delle modifiche che tu hai fatto sul locale con le modifiche che altri hanno fatto sul remoto. E questa è l'operazione normalmente da fare prova a fare la fusione delle modifiche in caso contrario non potrebbe fare il pull se ci fosse anche solo una modifica l'alternativa al merger rebase che non vi spiego oggi in questo caso sappiamo che non è successo nulla di strano e quindi dice guarda eh, questa questa è la modifica che sto prendendo dal remoto va bene, sì e a questo punto, come per magia, il file prova.fxml si è aggiornato con la versione italiana del nostro programma. Quindi, abbiamo visto altre due cose. Uno è come importarsi un progetto che è presente su GitHub e cominciare a lavorarci in locale. File, import, project from Git. E basta. Poi sull'altro progetto ho fatto dei commit, ma i commit li sapevamo già fare. E però a questo punto quando ho più di un utente che fa commit sullo stesso progetto, per sincronizzarsi i vari utenti dovranno fare a un certo punto un pool in cui un utente va a riprendere le modifiche che sono state fatte, committate, pushate, scusate l'uso dell'italiano in questo modo, dagli altri utenti. Allora, se siete da soli è più facile, ok? Creo il progetto, share, lo condivido, commit and push e salvo. Praticamente lavoro in locale e salvo sempre per avere tutta la storia. Se un mio amico vuole vedere il mio progetto, gli do l'indirizzo, lui si fa clone e ha un progetto uguale. Non solo il progetto, ha tutta la storia dietro. Perché se io vado a vedere... Vado a vedere anche localmente dov'è history? Maledizione, cerchi una cosa e non la trovi. Ecco, è sotto Team, non sotto kit. Vabbè, non, non mi piace oggi. Qui di solito fa vedere a Giorgio. Dimenticate gli ultimi 30 secondi, eh, no, localmente posso vedere, so che adesso mi sto incasinando, posso vedere le modifiche che sono state fatte, i vari commit che vedevamo su Github, io li vedo anche dentro Eclipse, ovviamente vedrò i commit che, che sono nel repository locale, che coincideranno con quelli del repository remoto se ho fatto i push e i pull in modo da, da aggiornarli. Ok? L'ultima cosa, l'ultima operazione che ci serve è cosa devo fare se invece non ho la possibilità di fare push direttamente su questo repository. Cioè quando voi sempre, nel caso trovo un progetto bellissimo fatto da qualcun altro, posso fare clone se il progetto è pubblico, posso fare clone, posso fare i miei commit sul mio computer ma poi non potrò fare push nel repository di quell'altro se non mi ha dato il permesso di farlo. Allora, come faccio? Allora, la, eh, GitHub ci dà un'operazione molto semplice che si chiama fork, che è quella che vi consigliamo di usare in laboratorio. Cioè, in laboratorio noi metteremo dei progetti di base, progetti di partenza su cui poter lavorare tot, su Git, cioè, TDP 2017 slash lab 1, lab 2, li avete già visti. Se voi volete lavorarci, potreste fare il clone di quelli, ma poi non potrete fare, appunto, salvare le modifiche. Ciò che potete fare è chiedere a GitHub di fare sul server un altro repository remoto che sia il clone di quello che volete copiare, su cui volete lavorare. Quindi l'operazione di fork è un'operazione tra repository remoto e repository remoto. Crea un nuovo repository remoto identico. La differenza è che lo crea nel tuo spazio. Quindi quando io sono sul repository di un altro e faccio fork, lui mi dice, bravo, ti faccio una copia, ma dove te la metto? Te la metto nel tuo spazio personale. Se voi avete una cosa sola, probabilmente non vi cade anche questa domanda. E quindi, facendo il fork, a parte parte qua della forchetta che è nota, ma... Eh, sono in un progetto che si chiama Fulvio Corno slash prova, che è un, dice lui, fork from TDP 2017 slash prova. Quindi questo è un progetto nel mio spazio personale, che è stato forcato, clonato, dal progetto di TDP. Quindi voi in laboratorio, oppure quando avete il progetto di qualcun altro, la prima cosa che fate, se vi interessa, fate un fork. Così ne avrete nel vostro spazio un progetto co identico, con tutta la storia identico, e da quel momento in avanti andate avanti voi sul vostro. Vi fate un clone del vostro, e essendo vostro potete fare tutti i push che volete. Questo tra l'altro è un buon modo anche, pensando al laboratorio, se fate esercizio, non vi viene, avete delle domande, ci potete mandare il link al vostro repository, tanto al repository pubblico noi possiamo vedere i file che avete modificato, il progetto e eventualmente potremo addirittura clonarcelo anche senza modificarlo e, e provare a eseguirlo, provare a vederlo, no? Che è il modo più comodo per condividere i progetti. Mi sono fatto un fork sul mio spazio personale, ci ho lavorato e ti dico che cosa ho fatto. Ti faccio vedere che cosa ho fatto. Quindi a questo punto io potrei in Eclipse fare un clone di questo e lavorarci tranquillamente. Quindi il workflow del laboratorio o del corso in generale è sempre questo. Vedete un progetto, vi fate un fork nel vostro spazio, dal progetto del vostro spazio fate un clone e cominciate a lavorarci clone su Eclipse, importa progetto da Git e, e ci lavorate. E diventa un progetto vostro che è indipendente dagli altri. No? Poi è possibile in questa casalina qua vedere chi ha fatto fork, quando, cosa ha modificato, perché fin tanto che lavoriamo su progetti pubblici è tutto pubblico in pratica. Um, non ci interessa direttamente ma già che parliamo di fork vi, fa, vi, di fork vi dico qual è la versione inversa l'operazione inversa al fork cioè io mi sono fatto una copia locale cosa succede? vabbè, finisce lì perché ci voglio giocare io però immaginate che abbiate trovato su GitHub un progetto molto bello che però a cui, che vi va bene, vi piace ma gli manca una funzionalità che a voi serve? ve la potete aggiungere vado sul progetto di tizio fork, ci lavoro, commit push bellissimo adesso mi potrebbe interessare dire all'autore originale del progetto guarda, ho fatto questa modifica, ho fatto questa aggiunta vuoi integrarla nel tuo progetto? cioè non posso fargli io push dentro casa sua, ma posso dire guarda, queste modifiche a me piacciono, te le, te le racconto, se vuoi, integrali nel progetto. Perché altrimenti cosa capita? Che lui il suo progetto andrà avanti, farà altre cose e io tra sei mesi magari voglio aggiornare con le ultime cose che ci ha messo lui e dovrò riprendermi il suo progetto e andarci a mano a riapplicare le modifiche mie che ho fatto io, che, che, tra, che nel frattempo sono rimaste sulla versione vecchia del progetto. Quindi ho due progetti che vanno avanti con velocità diverse. Sarebbe molto bello che quelle mie modifiche venissero mi integrate nel progetto principale. Come posso fare? Attraverso questa operazione che GitHub chiama di pull request. Pull request dice io non posso farti push a casa tua, ma posso chiederti se hai voglia tu di fare pull dal mio progetto. E quindi attraverso una pull request, in questo caso è una pull request molto blanda perché non è, è quindi infatti non me lo dice, non me lo lascia fare perché non ha cambiato nulla. Però se avessi cambiato qualche cosa mi farebbe scrivere una, un po' di commenti in cui a questo punto io dico all'altro guarda ho modificato questo, questo, quest'altro, mi farebbe riassunto dei cambiamenti, delle differenze sui file fatti e manderebbe un messaggio all'altro autore, che si vedrebbe arrivare un messaggio dicendo guarda Fulvio Corno ha, ti, ha, ti ha inviato una pull request, decidi tu se accettarlo o no, perché ovviamente il progetto è tuo. Quindi questa è la dinamica che GitHub chiama di social coding, in cui chiunque può prendere il progetto di un altro, migliorarlo, e se vuole chiedere all'autore originale di incorporare le proprie modifiche, i propri miglioramenti. Allora noi questa parte qui diciamo non la usiamo, non ci serve, potreste usarla tra di voi, però se lavoraste su qualche progetto comune, allora ognuno lavora nella sua area o fai un progetto in cui entrambi hanno accesso e possono fare push direttamente oppure ognuno lavora nella sua area e a un certo punto fai delle pull request per incorporare le versioni di repository diverse da qua in poi poi le cose si diventano più complesse perché ovviamente git ha ancora i vari livelli di complessità sopra questo ma i livelli di base sono questi ricordiamocelo, dentro il menu team di eclipse i comandi che abbiamo visto e che usiamo essenzialmente sono commit c'era share all'inizio adesso non c'è più perché oramai l'abbiamo già creato e pool call merge dentro, sono i due principali che usiamo nel day to day. Ok, quindi dalla volta prossima, anziché dirvi scaricati lo zio, visto che qualcuno l'ha già fatto dei fork usando Github già nella, nella sezione scorsa, però dalla volta prossima sarà il modo normale. Um, ciò che troverete nel laboratorio sarà anche un'altra caratteristica di Github, ci vuole un minuto che si chiamano release cioè questo progetto ha dei commit e, e delle release allora i commit sono tutte le modifiche che sono state fatte l'abbiamo già visto invece le release sono alcuni alcuni commit particolarmente importanti e cui voglio dare un nome e quindi perché io magari faccio 10 versioni e poi arrivo alla versione finale che funziona da consegnare poi faccio ancora delle altre modifiche e arrivo ad un'altra versione migliorata allora non tutti i commit hanno delle cose importanti alcuni sì. allora voglio fissare un punto fare una versione completa che ha un certo significato quindi la versione 1, la versione 2, la versione 2.5 del mio sistema allora questo è le release allora, nel... e quindi per creare un nuovo release basta semplicemente schiacciare questo bottone, fare una release nuova e lui ti chiede di quale commit vuoi farla e gli dai un po' di spiegazioni quindi semplicissimo da fare, semplicemente da mettere in bella un commit allora nei vari progetti che faremo noi vi daremo sempre due release una è la versione 1 pre-release il progetto base quello da cui voi dovete partire e l'altra è, dopo un po' comparirà faremo poi il push della soluzione quindi se voi volete vedere il progetto completo, andate su soluzione e vi potete fare il clone di questa release quindi andate su questo commit qua Fate, e vi prendete questo, se invece volete vedere la versione iniziale per provare a fare l'esercizio, partite dal progetto base e importate quello. Ok, per oggi è tutto, vi faccio come dicevo, allora noi ci vediamo per il laboratorio di domani, Potete mostrare e agitare i foglietti di GitHub così facciamo una bella foto di gruppo. Buona serata.